si sta scaricando la fotocamera, quindi io spero di riuscire a filmare questo video e di farvi vedere un altro video questa settimana. Allora, eh, prima di tutto volevo dirvi che, eh, mi scuso prima di tutto per questo, ho messo il rossetto rosso per far sembrare che io sia un super chic, ma non è vero niente, perché non mi sono truccata, non mi sono pettinata e niente, fa troppo caldo per fare queste cose, come fate a vivere? Come fatevi? Io non, non riesco a concepire come le persone possano farsi un trucco completo qua in Italia. Come fate? Ditemi il vostro segreto perché io non ce la faccio Bene, allora, prima di tutto eh, volevo dirvi che ogni tanto quando io faccio queste piccole assenze e non perché io sia morta ma perché magari ho altri casini da risolvere quindi se volete vedere il mio bel faccione tutti i giorni, beh, oddio, cioè più o meno tutti i giorni potete seguirmi su Instagram, il mio link è qua sotto lì solitamente pubblico foto, pubblico stories, è un po' meno impegnativo diciamo del fare un video su YouTube Bene, oggi faremo un video iper veloce perché spero che la mia fotocamera resista e parleremo delle. Uh, it, faremo un altro video Italy vs. Canada e parleremo della colazione. hashtag, che hashtag ma che, che dici? Colazione barra brunch. Allora, prima di tutto, eh, tutti hanno questa. Cioè, tutti avete visto i film americani, tutti... Ecco, um, quindi la colazione in Canada è molto diversa da quella italiana, ovvero loro con un cappuccino, una brioche, eh, ti sputano in una faccia, <ride> al massimo devi darle almeno 5 brioche, se proprio vuoi che un canadese <ride> ti ami. Uh, comunque, um, tutti sanno che la colazione in America, uh, cioè, in... Sto dicendo che la colazione comunque, negli Stati Uniti, ma noi stiamo parlando del Canada, che comunque più o meno le abitudini sono quelle, ma non chiamate mai un canadese americano perché quello non ve lo predunerà mai, eh, la colazione è molto più abbondante rispetto a quella italiana. Io per esempio al mattino, tutt'ora, nonostante io viva in Canada, eh, bevo il mio caffettino con magari dei biscotti o con un toast con la marmellata. Io non mangio altro, però mi capita di svegliarmi tardi, per esempio ci sono quelle giornate per la domenica mattina che magari faccio i pancake, o mi faccio le uova o addirittura facciamo un brunch eh, che puoi benissimo farlo a casa tua o puoi andare nei ristoranti. In Canada ci sono tanti tanti ristoranti da brunch, sono bellissime, solitamente sono ristoranti colazione e brunch insieme, praticamente la gente è quello che mangia per il brunch lo può mangiare anche alle 6 del mattino e stiamo parlando di Mega piatti con uova, bacon, frutta, uh, crepe, waffle, uh, ti danno le marmellettine, ti danno il burro d'arachidi, ti danno infinito caffè. Praticamente in questi ristoranti ti portano una cosa che così di caffè, te lo puoi bere anche tutto senza problemi e poi ti danno infinita acqua, perché come ho già detto l'acqua in Canada non si paga. Bene, perfetto. Quindi questa è una cosa stupenda, voi non avete idea di quanto a me manchi il brunch, soprattutto il bacon. E mio amore per il bacon, ecco, quindi eh, questa è una cosa bellissima. Quindi, ovviamente quando un, un canadese o un americano vi, cioè, viene in Europa si trova questa brioscina questo cappuccino, dicono: questo è lo spuntino, vero? Dopo facciamo la vera colazione, sì. Eh, poi ovviamente, tipo quando andate negli hotel, quando entrate nei bed and breakfast che magari c'è una colazione inclusa, lì cercano comunque di includere più robe tipo uova, eh, mettono degli affettati, mettono il formaggio, tutte queste genere di cose uh, mentre io sono una persona che a me colazione cioè, non, non mi piace mangiare tanto però come ho già detto, se mi sveglio tardi sì, eh, mangio tanto cioè mangio brunch che sarebbe tipo breakfast e lunch, quindi praticamente io non, dopo non, non, non ho neanche un cioè pranzo eh, cioè nel senso, dai non siamo proprio dei porci un'altra cosa è che come sapete in Canada non... cioè loro non è che hanno la moca, non usano la moca per fare il caffè ma questo credo sia un po' ovvio, cioè una volta che esci fuori dall'Italia chi è che usa la moca um, però hanno quelli, quelle caffettiere ultra enormi dove ti, ci metti un sacco di acqua e un sacco di caffè, però vi dirò uh, io non sono mai stata una grande amante della moca, ultimamente da quando sono entrata in Italia che uh, sono stata costretta a usare la moca perché uh, non potevo andare ogni giorno al bar a bere il cappuccino perché sono povera e... Um, e quindi adesso mi sono riabituata alla moca. Però prima usavamo questi grandi. queste caffetere enormi. Però ovviamente quando usi un buon caffè, tipo un caffè italiano, il caffè è strabuono, nonostante ci siano queste tazzoni. Ovviamente in, in Italia siamo abituati con espresso che è una roba così perché è una botta di energia. Mentre lì loro sono abituati con queste tazze enormi di caffè e fa molto, fa molto film soprattutto in inverno con questa mega tazza in salotto, bellissima invece con quella cosa espresso cosa fai? è bello, uh, ok finito, ciao poi a me non piace neanche l'espresso, io l'espresso non riesco a berlo cioè vi giuro, o prendo il macchiato o prendo il cappuccino, sempre comunque quindi io l'espresso non lo reggo usano tantissimo i toaster, allora io in Italia non credo di essere mai andata a casa di qualcuno che abbia un, toast, un toaster, giuro poi se magari voi ce l'avete meglio eh, però io non credo non, i miei non ce l'hanno, io non ho mai avuto il toaster non ho mai sentito la necessità di avere un toaster un tostapane, parla italiano Doina, ecco un tostapane eh, invece in Canada abbiamo il tostapane di Star Wars che è bellissimo, ti fa tipo la, la morte nera sul toaster, che è una cosa stupenda eh, però a parte questo, in Canada eh, tu quando vai nella casa di un canadese il tostapane è la cosa più fondamentale del mondo vi giuro, cioè se tu non hai un tostapane non sei nessuno perché alla colazione molte persone mangiano i toast come anch'io ho preso l'abitudine di mangiare i toast un'altra cosa è questa è una casa canadese. Uh, loro a colazione, cioè tu quando. Ok, andare in ristoranti e fare colazione, ma quando sei a casa tua, se tu vai a, a casa di qualcuno, uh, principalmente la colazione è uh, un chilo di caffè, uh, poi ti danno uh, crema al formaggio spalmabile, uh, nutella, uh, la... le uova, i toast. Uh, poi ti danno il burro, la marmellata, tutte queste cose, il burro d'aracchi, il burro d'aracchi è importantissimo, infatti io quello che mangio per colazione è il mio caffettino con toast, burro d'aracchi e marmellata, adoro. E poi ogni tanto ci scappa il bacon, perché sì, perché il bacon è buono, sono grassi buoni. Non ditemi il contrario. La cosa è che forse l'ho già detto in un altro video, ma non me lo ricordo. <ride> uh, è che solitamente molti, molti, molti, molti canadesi quello che fanno è andare al drive-in, che sarebbe tipo i ristoranti, c'è cioè in Canada c'è una catena che si chiama Tim Hortons, uh, che è la catena di, principi, principalmente di cose da tipo, soprattutto da colazione, ma anche tipo pranzo, che magari fanno i panini, e le insalate, se lo vi come, ma principalmente una catena per colazione, come caffè, uh, tutti i dolci possibili, tutti questi geni di cose, tipo ciambelle, cioè cose, ecco quello che molti canadesi fanno a differenza degli italiani che agli italiani piace come a me mi piace fare la colazione con tranquillità cioè tu vai al tuo baretto chiedi la tua colazione stai con calma là Parli, chiacchieri e quindi chill Cioè la colazione è, è una cosa sacra eh, Anche per me Cioè io tipo Io solitamente mi sveglio un'ora prima E dedico 10 minuti a prepararmi E 50 a mangiare vi giuro Perché io ho bisogno di stare con calma al mio tavolo E bere il mio caffè in silenzio Ecco perfetto Mentre in Canada loro vivono una, non, cioè, vivono una vita caotica Perché loro vanno sempre al drive-in Che sarebbe tipo sai Vai con la macchina, comandi E loro ti danno la, la ordine, Te lo danno e te lo tieni in loro allora solitamente si bevono il caffè al volante e si mangiano tipo bull, donut là, non so, ed è una cosa che mi stressa tantissimo, è una cosa che io non accetterò mai perché io il caffè al drive-in al massimo lo prendo, non so, al pomeriggio che dico, mm, mi sento poco sveglia vado a prendermi un caffè ma questo è l'unico caso in cui io vada al drive-in a, a ordinare, oppure se proprio vado in un ristorante, cioè in un fast food dove voglio ordinare schifezze tipo McDonald's o Harveys, che è quello dove che è un fast food però è meglio di McDonald's perché tipo l'hamburger te lo puoi fare tu quindi questo è l'unico caso in cui io uso il drive-in quindi qua in Italia non è una cosa che dici mi porto il caffè via ho visto che adesso hanno iniziato un po' alcuni baretti ti danno il caffè da portare via però non è una cosa molto cioè non è una cosa che si usa tanto mentre in Canada è una cosa pazzesca tu vedi sempre la gente con questi caffè enormi che vanno in giro così come degli zombie ovviamente c'è anche Starbucks e questa roba qua però i canadesi sono molto più fedeli al loro Tim Hortons perché sì e però ovviamente sì, Tim Hortons sia uno costa molto meno rispetto a Starbucks ed è molto più buono onestamente e poi anche, anche Tim Hortons solitamente fa quelle cose che fa Starbucks tipo uh, le cose autunnali tipo pumpkin spice latte o queste cose qua tipo su Instagram ecco, queste cose qua le fa anche Tim Hortons e non solo Starbucks Starbucks Pff. ma principalmente loro fanno queste colazioni abbondanti per il fatto che lì durante l'inverno fa tanto freddo prima di tutto quindi loro, cioè, tu hai bisogno di energie perché il freddo, vi giuro, il freddo, cioè, ti, ti uccide dentro, quindi solitamente al mattino dovresti sempre mangiare tanto bene se hai intenzione di uscire fuori, uh, perché il freddo brucia tante energie e, e quindi loro sono. Poi, ovviamente, sì, sono anche abituati da piccoli a mangiare così, non è che in estate cambiano, cambiano regia, ma che in estate mangiano così, solo che in inverno è proprio una cosa molto più um, abitudinale, sì. Um, Cosa bellissima del Canada è allora, noi siamo molto abituati col caffè classico, no? tipo espresso, macchiato, cappuccino. Quello è, eh, cioè, e invece in Canada la cosa bella, del, soprattutto di Tim mortem Parlo di Tim mortem soprattutto quando vai insomma, quando vai nei ristoranti da colazione o da brunch, È che tu ti puoi prendere il caffè, sai, tipo se, se, se siete andati già da Starbucks, probabilmente sapete questa roba, tipo non so, il caffè alla vaniglia, il caffè alla nocciola, il caffè al caramello. Oppure voglio un caffè e gli dici direttamente tu due zuccheri, due latti, cioè, tipo. Cioè, due cucchiaini di zucchero due, un po' di latte due lati per loro sono tipo, eh, tipo sapete nei ristoranti quando mettono i piccolini cosi di latte non so se qua in Italia sono ma qui in Canada sono tipo i mini cosi di latte eh, ti mettono loro direttamente là e, e poi magari se vuoi tipo una spruzzata di caramello te lo mettono e se vuoi anche la panna montata te la possono metterci insomma tu il caffè lo puoi chiedere in qualsiasi forma in qualsiasi cosa cioè è una cosa meravigliosa un'altra cosa collegata al caffè di, eh, appunto, di questo ristorante Tim Horton e chi è stato in Canada, lo sapete, è a ogni pisciata di cane, um, è che tipo una, una volta all'anno, che non mi ricordo che data sia, forse agosto o settembre, è la giornata del mondiale del caffè così dicono, e ti danno il caffè gratis, cioè tu vai lì e dici, buongiorno, voglio il mio caffè gratis, e probabilmente questa cosa la puoi fare a tutti i ristoranti T Tim tanto cosa ne sanno allora che tu hai già preso il tuo caffè gratis, no, in realtà è una cosa con l'applicazione, c'è cioè l'applicazione di Tim Hortons che ti dice, oggi è la giornata mondiale del caffè, vai a prendere il tuo caffè gratis, tu vai con l'applicazione, gli fai vedere e ti danno un caffè gratis, questa cosa è meravigliosa, perché il caffè è sempre bello ragazzi questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere eh, se voi siete dei, delle persone che mangiano tanto colazione, che mangiate poco perché magari non tutti gli italiani prendono la briuscina col il cappuccino, eh, per carità eh, quindi fatemi sapere fatemi sapere se magari eh, siete stati in un posto da branch e come sono, io sono stata in un posto branch qua a Venezia eh, ovviamente è un po' diverso dai, dai, dai posti brunch che ci sono in Canada, la prossima volta che andrò in un posto da branch vi farò vedere tutto quello che mangio e eh, invece qua in in, in, in Italia, eh, insomma, costava abbastanza e non è che ti davano un limitato a toccare il caffetto te lo devi pagare, invece il caffè lì eh, nei, nei posti da pranzo non si paga, cioè tu non è che eh, prendi il, il caffè e lo paghi, cioè loro te lo danno così, cioè Uh, quindi diciamo che questa cosa mi manca tanto del Canada, quando sono andata lì, tipo ho un po' sofferto a dare tipo, una cosa come 15 euro e sì, ho mangiato bene per carità, però non così bene. Uh, quindi fatemi sapere se magari nella vostra città ci sono dei posti da pranzo così simili come, come il Canada, eh, fatemi sapere che tipo di colazione a voi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!